tutti benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Oliver il nostro amico per per fare una gita fantastica ma prima di tutto vai con la sigla ed eccoci qua Oliver è in macchina guardatelo qui, oh, come è qui. e stiamo partendo eh, ho salito prima poi vedrete un po' il backstage di Come è salito Però comunque Bravissimo È stato super Guardate il cucciolone Eccolo qua sta guardando, oh, sta guardando fuori Dal finestrino Guardatelo qua Eccolo Sicuramente lui sta Cercando di vedere da qui Dove andremo Secondo me è così. Mm -hmm. Beh, ci vediamo quando siamo arrivati. Certo, tutto, bello, dato che è ancora cucciolo, come vi ho già detto, gli ali anche un, ancora un po' vabbè, fragili. Eh. Guardate, wow, è pieno di rocce, è proprio una foresta incantata. Oliver. <ride> ciao Oliver ciao ciao io ho portato uno zainetto e poi un mini zainettino comunque la felpa magari fa freddo non lo so ecco qua guardate oh, no. ecco. guardate siamo quasi arrivati Guarda. ecco qua e Oliver si continua Siamo arrivati! Ecco qua, ora parcheggiamo e camminiamo! Tutto po'. Sì! Arrivati! Wow, guardate! Che bello! Non so se mi vedete ma comunque è proprio bellissimo! Guardate lo zainetto che bello! Guardate, con praticamente il simbolo dei camillini. A Oliver, guardate, qua c'è il santuario di qua. Guardate un po' che bel paesaggio. Guardate, c'è anche un aliante. Guardate, che è praticamente al lago di Varese. Vicino c'è la dove andare sui piani alti guardate ma io non ci posso andare perché non ho gli anni giusti eccolo qua Olive il nostro cucciolone ecco qua e guardate è proprio un bellissimo posto guardate qua è per farvi un po' vedere credo il parco regionale il campo fiori eccolo qua ecco qua mi faccio vedere anche un po' di panorama ancora ecco perché è fantastico sei contento? Mi Oh finalmente un posto all'ombra Dove ti qui? e camminiamo un po' in questa bellissima natura? No, guardate, ecco, credo che si salga da qua, credo. Comunque, qua c'è una schermetta per salire. Però noi facciamo tutto, il percorso, guardate, è pieno di ortiche attenzione, non toccatele perché sennò ai ai ai pungono cioè, dirattate molto, quindi state attenti camellini e camelline ecco qua, continuiamo la passeggiata il nostro Oliver annusa ottimo lavoro guardate i piani massi. Yuhu. andiamo tutte le ortiche, ortiche ortiche ortiche ortiche ortiche ortiche consigli della nonna consigli della consigli della nonna prendere le ortiche senza ovviamente toccarle prendendo tipo con i guanti e metterle Oliver non puoi andare in chiesa, c'è un cagnolino Ah, ah sì, visitare il presepe Comunque, Oliver, Oliver Ascolta questi consigli Dopo aver preso le artiche mettetele dentro l'acqua E poi, dopo, le mettete nel minestrone Oliver che guarda persone Oliver ti sembra il momento salire su una panchina? Oh mamma Ecco, mettiamoli da bere. Il solito ciò. Ok. Oliver. Ecco. Uh. Aiuto. Ecco, acqua sempre all'occorrenza con il ciotola. Che si chiude. È basta. Oliver. Oliver. Già stanco cambiamo guinzaglio perché è questo è per ora prima andava bene ora proviamo la lunghina gialla e dobbiamo ringraziare Monica che ce l'ha regalata ecco, allunghina cambiata oh, stiamo camminando già da un po' e beh Oliver dice di fare la rubrica dei saluti quindi per la rubrica dei saluti saluto Saluto DJ Gaccia e Wolfie E vi ricordo di mettere like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto E entrate a far parte del club dei Camerlini E beh, guardate che panorama che c'è Ve lo faccio subito vedere Eccolo qua, guardate E qua c'è il lago di Varese Guardate che bello star del cinema e a lunghina, gialla guardate è proprio bella wow fantastico eccoci qua qua siamo nell'ultima cappella ciao ovviamente non andremo giù perché Oliver ha ancora neanche troppo troppo troppo fragili quindi andremo ecco eccoci qua ci siamo sdraiati e oliver come al solito mangia bruca, giusto erba vabbè io intanto mi una bella merendina guardate cosa il mio zaino tutti tipo una bussola ecco qua chi è che non ha una bussola? leggerò il mio stilton. Della. praticamente era dell'uovo dove ho fatto anche con voi il video e poi ho portato uh, c'era una farfalla ho preso un pop it ecco. per chi non lo sapesse ho i pop it Comunque, ecco, qua. prendo questo qua a forma di cagnolino. Ecco qua. Ole. Anzi, ora metto il cavalletto. Rinda, e poi si riparte. Eh sì, ora metto il cavalletto. E andiamo. Eccoci qua. vedere questa bellezza in persona è arrivato Oliver Nature ci incamminiamo ci vediamo quando siamo vicini alla macchina perché sarà una camminata giusto più... giusto Oliverastica guardate siamo appena scesi dalla macchina e Oliver cosa fa? sdraia oddio Oliver andiamo a casa e concludiamo il video vero Oliver? guardate che linguettona che c'ha andiamo a concludere questo video quindi se questo video vi è piaciuto mettete tanti like e per voi caglialini le zampette Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto E andate a far parte del club dei camelini Ciao e al prossimo video Ciao Ciao ciao